È magico! Ma che figata! Sì. Cazzo, corra dilagliata! Ma tu vieni a vedere i decor? Ma tu non vieni a vedere i decor? capito così chi è? Oh, oh no, ciao ste. è uscire dalla macchinetta che il macchinetta? Del concerto di decor. Che macchinetta? Quella del caffè! Quale caffè? Quella del caffè! C'è cioè il biglietto? Di decor! Che diavolo è il biglietto? Ma chi sono i decor? Mi sa che sono quelli che fanno storie, musica, fanno le musiche, mi pare. No, no, io dico... No, no! Ehi, <ride> hey, sono quelli che fanno...